Tutti e benvenuti in questo nuovo video, eccomi qua di nuovo con un altro video. E oggi, come avete visto dal tito, titolo titolo per l'enimo di TikTok. Allora, allora eh, facciamo un piccolo, come si dice, un passo indietro eh, su quello che io effettivamente ho fatto in questi mesi di assenza su YouTube. Niente, niente, proprio, niente. Allora, come ben sapete sono tornata in Italia per sei settimane, quindi ovviamente. Uh, non ho fatto niente di che perché dovevo lavorare come una dannata e cercare di dare un po' di tempo anche alla mia famiglia e ai miei amici quindi per questo che non ho potuto filmare ma poi in quel momento avevo veramente bisogno di una pausa da youtube perché non ero più contenta di, dei content che creavo, non, uh, le views comunque non erano granché come, come ho già ripetuto 50.000 volte nei miei video io comunque non vivo per YouTube, non vivo per altri um, contenuti che faccio, perché comunque io ho un lavoro full time, quindi ecco perché alle volte uh, anche dare del tempo a YouTube comunque portava via del mio tempo libero uh, e non era sempre facile uscire fuori con idee originali, con cose da fare eccetera e accontentare un po' tutti. Um, quindi ho deciso semplicemente di fare una pausa. In, questi, in questa pausa un mio amico mi ha detto uh, guarda io ti consiglio di farti TikTok e magari di portare dei contenuti sulla sostenibilità su TikTok perché credimi secondo me avresti um, arriverai comunque uh, ad avere molto più successo proprio perché ormai YouTube uh, non se lo cagano in tanti um, e invece TikTok è un social dove ci sono un po' tutti i giovani, millennial i boomer quindi, quindi è un social un po' più un po come il livelli vecchio Vine, infatti io sono rimasta al vecchio Vine, eh, quell'app dove in 4 secondi la gente riusciva a fare delle, dei video iconic proprio, onestamente mi manca tantissimo, eh, poi c'è stato il musical lì che era una tresciata tremenda poi c'è stato appunto l'evoluzione di TikTok. Io TikTok a parte vedere i TikTok in giro e della gente che magari li condividevo vederle vederli anche su Instagram, perché anche Instagram ha messo l'opzione di fare TikTok, ovvero i Reel eh, non, non avevo mai scaricato effettivamente l'app perché non mi interessava pensavo fosse un po' fatta di semplicemente cose di gente che fa ballette ed è tutto qua eh, ovviamente mi sono scaricata TikTok eh, ho capito l'algoritmo come funziona nel senso che TikTok ha capito molto bene subito le cose che mi interessavano quindi quando io adesso apro TikTok Capita molto raramente che io non mi trovi dentro video che non mi facciano scompisciare da ridere o che non mi diano informazioni che effettivamente mi interessano. Quindi dopo aver capito un attimo come funziona, ho deciso di fare dei TikTok, non, aspettando, non aspettandomi niente. Lo ho detto su Instagram, guardate mi sono fatta TikTok, non so se qualcuno mi abbia effettivamente seguito, però cosa è successo? Allora, eh, avevo pubblicato qualche video sulla sostenibilità, c'erano delle views tranquillissime, niente di che. Poi ho pubblicato il maledetto video che è arrivato in questo momento a 300, eh, 300, più di 300.000 views in questo momento. Questo video, non so per quale motivo, è tipo esploso. Eh, ho iniziato ad avere un sacco di views, un sacco di commenti, un sacco di cose e questa cosa mi ha... Eh, Fatto salire un'ansia. Potente in quel momento perché, um, perché da una parte volevo che queste informazioni arrivassero Ma dall'altra parte avevo molta paura della negatività uh, E ci ritornerò subito Quindi praticamente ero sul punto di cancellare il video Finché lui mi fa ma sei scema, <ride> scusa uh, Oltretutto vedevo che appunto tanta gente mi aveva seguito Tanta gente mi stava seguendo anche su Instagram grazie a quel video Infatti io credo di aver avuto tipo più di 1000 follower um, su Instagram in tipo due giorni grazie a quel video Uh, e su Instagram credo di aver, oh, credo di aver ottenuto almeno sui 1000-1500 follower solo per quel video. <ride> però, però, però, ero molto felice ovviamente perché c'erano tantissimi commenti di gente molto interessata, gente che mi chiedeva cose. Um, ed ero molto felice della cosa. Poi, però, ho iniziato ad arrivare anche i commenti negativi: i commenti in cui ti dicevano, eh sì, certo, adesso smettiamo a mangiare carne e diventiamo tutti stessi, eh sì. Tutte queste cose che insomma eh, critiche alle quali sono anche abbastanza abituata, solo che su TikTok ci vanno molto più pesanti <ride> e questo è il problema. Allora, forse no, non, si, non si nota, ma io sono una persona molto sensibile. Prima di tutto, io sono una persona ansiosa, proprio soffro di ansia. Um, quindi queste cose, quando io le vedo, um, mi, mi fanno male, mi fanno stare male. Uh, quindi non è una cosa proprio da poco. Um, diciamo che con YouTube e con Instagram, anche con Twitter, um, di commenti negativi sulla sostenibilità ne ho avuti. Cioè, quando cerchi di dare un'informazione e la gente inizia a, a prenderlo come un attacco personale come se tu imponessi effettivamente queste cose a loro quando è tutto il contrario cioè tu quel video la si chiamava letteralmente cose che non compro più grazie a uno stile di vita più sostenibile cioè non, non, non so dove abbiano visto la cosa del tu devi fare queste cose <ride> quindi um, diciamo che di commenti negativi appunto io sono abituata ai commenti negativi ma ne ho ricevuti ben pochi su YouTube o su Twitter rispetto a quello che ho ricevuto su TikTok eh, per quel video e anche per altri che sono venuti dopo. Um... Quindi però il mio punto è questo, adesso vorrei parlare delle cose positive di TikTok prima di parlare di quelle negative perché ci tengo a dire che TikTok non è tutta merda, non è tutta balletti, non è tutta cosa tipo per i giovani e non i vecchi, soprattutto perché ragazzi, siamo millennial, cioè io quando sento dire alla persone della mia età, io ho 28 anni, eh, della mia età dire io sono troppo vecchie per TikTok, cosa sono queste cose, cioè ma cos'è? Ste pronte alla pensione? Cioè, ok che anche io ogni tanto scherzo sul fatto che sono pronta alla pensione, però dai, raga. Allora, partiamo dalle cose positive. TikTok funziona a cazzo. <ride> e mi spiego meglio. L'algoritmo funziona veramente... Nessuno ha ancora scoperto come funziona l'algoritmo di TikTok. Perché tu potresti pubblicare un video de merda e può andare virale. Infatti con questo video che avevo pubblicato non era un video di merda... Però nel senso sono andata a virale con un video che sì, cioè, ci stava, però non, non lo so, non, non, cioè, era tipo uno dei primi video, quindi persone che magari non mi conoscono, quindi che non mi conoscono da YouTube, da Instagram e tutto, um, magari, cioè, era molto difficile per loro capire effettivamente cosa, che, che, che cazzo sto facendo su TikTok, e ok, lo capisco. Eh, però ho capito molto spesso che i video, vi, cioè, gli, i video virali, sono non, non, non si sa il segreto, non si sa il segreto di, dei video virali, perché non avevo fatto chissà che hashtag, non avevo messo chissà che musica da dire tipo che magari era la musica del momento super famosa, eccetera, quindi vai magari nei virali. Eh, quindi diciamo, da questo punto di vista, molto spesso tu potresti andare virale ehm, a cazzo. <ride> E il che è una cosa positiva Perché nel senso Se tu fai un video sulla sostenibilità Che va virale, che arriva a tante persone Ci sono quelle persone che magari cagheranno il cazzo Non ce ne frega niente di loro Nel senso che moltissime persone io le ho bloccate con alcune che magari volevano avere un dialogo, io l'ho avuto, però moltissime persone le ho bloccate. Oltretutto TikTok c'ha questa bellissima cosa di poter limitare i commenti, quindi se tu non vuoi ricevere commenti su certe parole o su cose che magari potrebbero essere un trigger warning per te, o comunque TikTok ha comunque l'opzione del non ricevere offese, comunque abbastanza pesanti, ecco. Si può fare anche quello, infatti io ho messo... Tutta la protezione possibile di questo mondo, comunque commenti cattivi sono arrivati, li le ho letti e tutto quanto. Su alcuni ci ho scherzato anche sopra, ci ho fatto dei TikTok dove prendo per il culo queste persone perché sì, se tu decidi di scrivere stronzate sotto un mio video, io ho tutto il diritto di risponderti allo stesso modo. Eh, adoro questa opzione, di prendere un commento e rispondere con quei video. Mua, chef kiss! Allora, <ride> poi, eh, perché trovo che sia positiva questa cosa? Perché magari andare virale con, una, con un argomento importante che non, che non deve essere per forza solo la sostenibilità, può essere benissimo anche tutt'altro argomento molto importante di cui dobbiamo eh, su cui dobbiamo essere informati, argomenti che ci devono stare a cuore, comunque che devono interessare tutti, è molto importante poi eh, se ci sono i balletti che vanno virali vabbè, che possiamo fare? C'è cioè, quello eh, nel senso, perché eh, c'è tanta gente che magari va su TikTok e vuole vedere solo gattini e balletti e cosine divertenti e non vogliono vedere effettivamente eh, cose triste. Della vita, tipo dire che il pianeta sta crepando, <ride> quindi eh, capisco anche che chi magari vede questi video eh, non gli piace, però allo stesso tempo trovo che se non eh, vi piace un contenuto c'è l'opzione stupenda dove tu clicchi sul video e dici che non mi interessa questi video, non ti compaiono più, addirittura anche la persona non ti compare più, quindi non c'è niente di male. Um, quindi trovo che sia positivo da questo punto di vista. Poi la crescita, il fatto che. Con un video virale io abbia avuto più followers rispetto a ciò che ho su, eh, su Twitter in questo momento, che sono tre anni che faccio video, la dice lunga. Con questo non voglio dire che i follower che ho su YouTube siano meno importanti di quelli che ho su TikTok, non è assolutamente questo il discorso, il discorso è che eh, con YouTube... È molto diverso perché hai costru si costruisce un rapporto, a mio parere, sia YouTube che Instagram. Trovo che si costruisca più un rapporto più personale rispetto a TikTok, proprio per il fatto che comunque tu su YouTube puoi fare video, parli di quel che ti pare, la gente commenta, rispondi, tutto quanto, possono seguirti su Instagram se vogliono vedere più cose della tua vita, anche su Instagram facendo le storie, facendo i post, secondo me si riesce a creare un legame più forte con le persone che ti seguono, cosa che magari su TikTok non è proprio così, nel senso che una persona può seguirti perché gli piacciono i contenuti che fai ma magari non gli può fregare di meno della tua vita e di quello, che, di, quello cioè, di come sei fatta eccetera eccetera. Che non c'è niente di male neanche lì, io in primis seguo su TikTok persone che magari fanno solo contenuti, che fanno ridere e a me basta quello e onestamente non mi interessa di seguirli su Instagram o informarmi di più sulla loro vita. Questo non lo considero né un aspetto positivo né un aspetto negativo, direi che sono un po' in mezzo perché secondo me sono social diversi che non andrebbero parganoti più di tanto. Però il fatto che tu riesca a crescere su un social grazie a un video di 15-30 secondi um, che puoi andare virale um, nella notte è pazzesco, è assurdo, cioè è veramente assurdo perché ti dà... Non dico che ti dà più potere, però ti dà un po' più di potere, nel senso che riesci a, a magari a costruire comunque una community uh, un po' più grande e ovviamente con una community grande, purtroppo nel mondo al giorno d'oggi purtroppo viviamo ancora di questo, che i followers contano anche nella sostenibilità, perché credetemi che io con i followers che ho su Instagram non riuscirei mai a fare sponsorizzazioni o cose che magari delle mie colleghe che parlano di sostenibilità fanno che magari hanno il doppio dei miei followers uh, con questo non voglio dire che io non sia grata di ciò che ho perché io sono assolutamente grata sia delle persone che mi seguono qua persone che mi seguono su Instagram persone che mi seguono su TikTok e che sono interessate genuinamente a ciò che faccio a ciò che non faccio uh, per tipo qualche giorno sono sparita da Instagram e anche da Twitter um, e le persone mi hanno scritto dicendo, mio Dio, come stai? Dove sei? <ride> cioè, se è sentito la mia mancanza e questa cosa mi ha fatto veramente um, cioè, mi ha fatto veramente piacere perché um, ti senti come se effettivamente facessi parte della loro vita, anche se magari non conosci personalmente questa persona um, quindi ecco perché dico che social come Instagram e Twitter e, cioè, anche Twitter, ma anche YouTube secondo me sono un po' più personali, a, a mio parere almeno. Però TikTok ti dà l'opzione di poter crescere anche nelle altre cose, perché se uno magari ti segue su TikTok è interessato a ciò che tu fai su Instagram, eh, quindi magari ti seguo anche là e questo aiuta insomma a aumentare insomma, la visibilità. Eh, quando tu eh, qua non si tratta di che bello c'ho tanti follower, qua si tratta che più follower hai, più riesci a magari portare dei contenuti migliori, a, a magari anche a collaborare con altri tuoi colleghi o magari ad avere anche sponsorizzazioni migliori. Poi vi dico, io ovviamente ho il mio lavoro full time, che è quello che mi fa mangiare, non sono sicuramente i social. Ma se io riesco a portare il messaggio della sostenibilità su qualsiasi di queste piattaforme, in qualsiasi di questi modi, a me va bene. Uh, le cose negative che io trovo di TikTok uh, è assolutamente il fatto che la gente è cattiva. <ride> io, come ho detto, sono molto sensibile um, e quindi quando mi arrivano i commenti cattivi magari se ho una buona giornata la prendo anche bene, blocco e ciao uh, però alle volte ci rimango molto male e ci sono rimasta male per moltissimi commenti Um, infatti anche su Instagram ho fatto la rubrica TikTok disagio <ride> Dei commenti più disagianti che ho ricevuto Non tutti perché molti, credetemi, me li sono tenuti per me stessa Perché non avevo voglia di scherzarci su uh, E ho semplicemente bloccato la persona e ho detto... Mm, mm, no negativity here. E, um, quindi trovo che su TikTok la gente si permette molto di più rispetto agli altri social. Perché secondo me mm, su Instagram allora, tu su Instagram non arrivi a persone che non ti seguono, a meno che qualcuno non condivida un tuo post, o magari che qualcuno vada sugli hashtag. E tutto è raro che una persona che non ti segue arrivi a trovare il tuo profilo e a commentarti una cosa cattiva, ok? Uh, e su Instagram ci metti anche la faccia, molte la maggior parte delle volte ci metti la faccia, quindi forse anche quello. Eh, su YouTube invece, anche su YouTube, diciamo che molte persone possono permettersi di scriverti cattiverie perché non ci mettono la faccia, ma anche lì eh, sono pochi co i commenti che mi sono arrivati proprio perché non sono andata a virare su TikTok, ma forse se un giorno andassi virare su TikTok succederebbe la stessa cosa di TikTok. Mentre su TikTok tantissime persone non ci mettono la faccia per niente, anzi alle volte sono user 1, 2, 3, 4, cioè nel senso magari il profilo creato due ore fa. Uh, però comunque uh, per, per quanto mi sforzi di non pensarci molte volte ci rimango male uh, infatti molte volte non rispondo, al, molti commenti non mi sono mai arrivati proprio quindi alle volte li vedo perché magari com qualcuno commenta di nuovo quel video e vado sotto e vedo un commento a cui non ho risposto um, quindi la parte dei commenti purtroppo è molto negativa, molto tossica trovo che le persone su TikTok pensano di poter tipo dire qualsiasi cattiveria a farla franca e questa cosa non va bene e non l'ho notato solo per i miei video l'ho notato su tantissime persone che magari seguo eh, che magari parlano degli stessi argomenti e soprattutto minchia l'odio per i vegani che c'è su quell'app è incredibile <ride> um, è difficile perché alle volte è difficile anche per la, la salute mentale delle persone proprio vedere queste cattiverie quando cerchiamo solo di trasmettere dei messaggi positivi per quanto possibile uh, però questa cosa comunque l'ho visto su tanti video, basta che un video vada virale, le cattivere ci saranno a prescindere, uh, qualunque cosa tu dica. Ecco perché io mi arrabbio anche quando le persone dicono che, eh ma alle volte magari sei tu che sei troppo accida nel dire le cose quando in realtà io potrei fare il video più calmo al mondo senza dire niente di cattivo solo dare l'informazione la gente comunque avrebbe qualcosa da ridire uh, quindi non trovo che no non è colpa di chi crea contenuti uh, parlo della sostenibilità ovviamente non di contenuti che magari sono uh, da segnalare perché ce ne sono anche quelli, credetemi Ehm um, ma che sia veramente che le persone A prescindere avranno qualcosa da dire Si sentiranno prese in causa Il che non va bene Perché non è quello che io personalmente cerco di fare Cerco di sensibilizzare Poi se uno vuole fare le cose Che io consiglio, che faccio vedere Bene, non le vuoi fare Cioè, peace, nel senso non non me lo devi far sapere, nel senso va bene così, eh, come quando se io parlo di veganesimo uno mi dice oggi me mangio 10 bistecche, non me ne frega niente tesoro, non me ne frega niente, <ride> niente di niente, vai a mangiare le tue bistecche e lasciami vivere. <ride> um, quindi sì, eh, poi appunto parlando anche di contenuti che sono abbastanza tossic tossici è il fatto che ci sono tantissimi video che effettivamente parlano di cose brutte, ci sono delle challenge che non, non dovrebbero esserci su quell'app, Um, ci sono cose molto, molto negative anche, da quel punto, anche dal punto di vista di chi crea certi contenuti quindi da quel punto di vista purtroppo sì uh, come c'è tanta positività c'è anche tanta negatività però lì uh, purtroppo c'è tu poi anche Credo che sia su ogni social questa cosa, non solo TikTok, solo che TikTok. È molto più facile andare virale, è molto più facile far arrivare questi messaggi, questi video a molte più persone. E se fai dei video che magari rischiano di triggerare persone perché parli di argomenti sensibili, um, non va bene. Cioè, non va bene e secondo me dovrebbe esserci un po' più di controllo. Uh, però detto ciò, uh, io continuo a fare TikTok, onestamente. Non so se ho messo il link nel... Um, di youtube ma lo metterò comunque il link del mio tiktok uh, molti dei video che faccio su tiktok li metto anche su instagram semplicemente perché ci stanno anche su instagram visto che creo comunque contenuti abbastanza simili però molte volte su tiktok faccio anche dei video un po' più scemi che non metto su instagram ma che rimangono solo su tiktok perché ci sta uh, detto ciò uh, voglio dire che comunque i video su tiktok a me divertono ci sono delle challenge alle volte che sono divertenti uh, molti che video che creo secondo me hanno Uh, come dire hanno non lo so basta metti la musichetta metti le cose cioè secondo me uh, ci sta poi puoi far arrivare un messaggio positivo in un video di 15 30 secondi e questa cosa è magnifica rispetto magari a youtube che devi fare un video di 20 minuti dove però effettivamente su youtube si spiegano le cose in maniera molto migliore cioè, tipo anche in un, uh, quel video che è andato virale dove io parlavo delle cose che io non compro più una persona mi ha scritto uh, sì però Mm, non, sta, non spieghi né dove hai preso queste cose non spieghi come le usi, eccetera eccetera e io ho risposto dicendo certo che non lo spiego perché sono video di 15-30 secondi non posso dire tutte le informazioni posso benissimo prendere l'oggetto e dire ecco come fare questa cosa infatti ho fatto tipo, per esempio il tutorial sulla coppetta in un minuto si, si spiega tutto cosa che magari su youtube ti puoi permettere di parlare molto di più um, e youtube lo adoro per questo quindi molte volte io voglio sapere di più questa cosa però non vale per tutti ed è giustissimo così perché c'è chi chi c'è chi, gente che ad un punto ha detto preferisco tiktok perché sono video veloci fai cose eccetera eccetera poi vi dico anch'io mi trovo a scrollare ore e ore di tiktok perché magari sono cose divertenti ho bisogno in un momento di pace di guardare altro e ci sta Uh, quindi tutto ciò per dire che il mio esperimento con TikTok è stato positivo e negativo allo stesso tempo, nel senso che mi piace molto la piattaforma perché posso creare dei video, um, posso esprimermi, um, cioè, nel senso, posso esprimermi uh, in pochissimi secondi e magari posso far arrivare un messaggio positivo anche in pochissimi secondi, um, però appunto purtroppo quando si va virale o il tuo video arriva a tot persone uh, rischi di avere comunque... Cosa, cioè commenti negativi, che purtroppo i commenti negativi a mio parere ce li avrai sempre più, più persone ti seguiranno, più magari ehm, il video arriverà più gente, più rischi di avere commenti negativi, qualsiasi cosa tu faccia, è incredibile. Bene, detto ciò io chiudo il video qua perché <ride> non voglio, cioè ho già fatto, credo il video sia venuto troppo lungo, eh, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se per caso voi utilizzate TikTok, fatemi sapere cosa ne pensate. Uh, e niente, io appunto vi lascio il link se volete seguirmi là se per caso avete TikTok. Uh, se no, sono sempre su Instagram. Perché appunto Instagram per me è diciamo un po' la piattaforma principale insieme a YouTube. Um, che sono un po' le piattaforme che preferisco, per quanto mi possa piacere, TikTok. Comunque, sono Instagram e YouTube, sono un po' le piattaforme che preferisco di più. E anche Twitter. E, um, insomma, ci piace tutto tranne TikTok, no non è vero bene niente io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere eh, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao spero che l'audio sia stato decente